Kira, non so tu, ma io ho un po' di fame. Mmm, mangerei volentieri un bambino. Ogni mattina mamma coccodrillo porta ad Achille delle ottime banane per la sua prima colazione e ogni mattina si meraviglia. Come sei grande figlio mio, come sei bello, che bei denti hai. È vero, pensa Achille. Una mattina, però, Achille si rifiuta di mangiare. Mamma Coccodrillo si preoccupa e insiste. «Ma sei sicuro? Non vuoi una dolce e gustosa banana?» dice. «No, grazie, mamma», risponde Achille. «Oggi mangerei volentieri un bambino!» «Ma che idea, Achille!» si stupisce la mamma. «Nelle piantagioni di banani crescono banane, non bambini!» Sì, mamma, ma io mangierei volentieri un bambino. Il papà coccodrillo si intromette, corre al villaggio e ritorna dal suo piccino con una salsiccia grande come un camion. Ah, oh, no, grazie papà. Oggi mangerei volentieri un bambino. Ma insomma, mio caro Achille, ma la salsiccia di bambino non esiste. Mm, non mi interessa. Si arrabbia Achille, io mangerei volentieri un bambino. Per fortuna papà e mamma coccodrillo sono furbi. Il nostro Achille è goloso, pensano, se cuciniamo una grande, deliziosa torta al cioccolato, dimenticherà completamente questa stupida idea. La torta è magnifica. Wow! esclama Achille, ma poi... Sospira e che è bella idea. No, veramente, dice Achille, oggi mangerei volentieri un bambino. Papà e mamma coccodrillo sono davvero disperati. Piangono e si lamentano. Oh, oh, oh, oh. Il nostro caro Achille non vuole più mangiare. Achille si sente debole e strano. Beh succede quando non si mangia Un bagno mi farà bene Pensa e scende al fiume Sulla riva c'è una bambina imprudente Ah ah bene posso finalmente mangiare un bambino Dice Achille Così si nasconde tra l'erba mostrando i denti Come un animale feroce pronto a scattare sclama la bambina un piccolo coccodrillo ma che carino mm, non deve aver mangiato molto altrimenti non sarebbe così magrolino lo acchiappa per la coda gli fa sollettico sulla pancia dicendo aglidi, aglidi, aglidi. poi quando si stufa lo butta nel fiume accidenti non ci sono riuscito pensa Achille e siccome adesso ha proprio tanta fame, corre a casa urlando: Mamma, papà, delle banane, presto, devo diventare grande! Per mangiare un bambino. Fine del libro, fine della.